superiori del Sistema tibetano. Un saluto alla gente dell'Azia, della Ciglia, di Ostia, Ostia Lido, Ostrometo, Dragona, Dragoncello, San Giorgio. E un... Quanti di voi sono di lì? Eh, magari mi, mi hanno conosciuto, magari no. Cioè di sì, viciniamo ai statistici 30 minuti, così io posso scrivere poi. Eh, eh, che non ho più tre ore o due ore e mezza e se faccio programmi più larghi magari perdo il computo perché no, io non entro quasi mai adesso nel pc da scrittorio meno che mai per trasmettere eh, programmi di Spreker, di Youtube che registro tutto dal cellulare e mando tutto dal cellulare certo no, Youtube no, edito nel computer ma Spreker ho un foglietto che dice 180 minuti, cioè tre ore adesso farò meno 30 e saranno 150 minuti, quindi mi mancano due minuti, scriverò in questo bigliettino che porto sempre nel pantalone, sprecher 150 minuti, per sapere quando si avvicina il momento in cui devo cancellare degli episodi, mi piacerebbe che siano tante le persone che mi ascoltino dal vivo. E ringrazio tutte quelle che mi ascoltano, tutte quelle persone, anche quando, dopo, come postcast, che hanno la pazienza di ascoltarmi. Adesso devo mettermi a ascoltare la programmazione dei miei amici in speaker, perché è così come si deve fare. Se vuoi che ti ascoltino devi ascoltare, eh, però devo avere del tempo. E purtroppo, del tempo non ne ho perché carico molti video in YouTube. E poi perché sto anche appresso a... Instagram, che mi permette di attualizzare il mio Facebook e il mio Twitter, meno un minuto, prossimamente farò dei video eh, e anche, cioè dei video già li faccio in risposta a chi mi segue, ma soprattutto vorrei fare dei programmi di speaker in risposta ai programmi che ascolterò, e per poi fare, eh, poter interagire di più con chi mi segue, fare dei, dei broadcast e risposta spostare altri broadcast, Beh, adesso già vi lascio, già sto arrivando ai 18 minuti, così con i eh, 12 anteriori fa 30, vi ringrazio a tutti e a tutti voi di seguirmi, soprattutto a Amalia o Laura Pizzino che spero che adesso si trovi meglio. Ciao.